Ma qua ho capito, va bene. Provo a rimettere le cuffiette. Un attimo, bene, tolgo le cuffiette. Allora, ehm, avendo comunque chiaro che lo scenario sanitario sta evolvendo rapidamente, che questo comunque. Era una mozione urgente presentata una settimana fa, eh, ma come detto insomma, la eh, situazione è in rapido mutamento eh, che eh, tra gli obiettivi insomma, posti in quest'atto c'è cioè la volontà di sensibilizzare sul sostegno di certe categorie che sono fragili ed entrare anche nel merito di azioni specifiche che, eh, da adottare in ambito culturale riconoscendo comunque sottolineando eh, la complessità della situazione a cui il governo è stato chiamato in questi giorni a dare risposta ehm, fermo restando poi che la volontà perché adesso c'è tutta una polemica su, sulla scelta di presentare delle mozioni da parte della maggioranza ma eh, la volontà di eh, presentare un'azione di indirizzo insomma è stata condivisa in maniera trasversale fra tutte le po forze politiche, non solo su questo tema, che eh, poi di fatto, insomma, i tempi previsti oggi per il passaggio in Aula di delibere eh, sono ormai tempi biblici e di questo va tenuto conto. Figuriamoci se vogliamo dare un indirizzo che segue un po' l'andamento di fatto dell'emergenza sanitaria che è in così facile evoluzione. Eh, fondamentalmente questa mozione nasce con la volontà, ehm, eh, dopo il DPCM del 24 ottobre, in cui si prevede eh, per quanto riguarda l'ambito di mia competenza, vengono sospesi ehm, gli spettacoli aperti al pubblico eh, in sale teatrali, sale da concerto, sale cin cinematografiche e in altri spazi all'aperto. Di fatto questa è una eh, realtà durissima da affrontare per un settore che fin dall'inizio della pandemia comunque ha dovuto scontrarsi duramente eh, con limitazioni e carenze di introiti eh, con, con, con conseguenze economiche sui lavoratori, artisti, professionisti eh, molto pesanti, poi fortemente eh, minate dal primo lockdown... Eh, parliamo quindi di un settore come detto fragile, quello culturale, un settore sottocapitalizzato di figure soggette a forte stagionalità e senza alcuna possibilità di resistere a una chiusura con i propri mezzi. Eh, un settore che si, si, se si dovesse fermare avrebbe, ehm, sarebbe un, un costo molto più alto dell'attuazione di queste misure, quindi non solo dal punto di vista economico-finanziario. Eh, è importante ricordare che sono coinvolti nello sforzo generale ehm, centinaia di imprese di esercizio sia teatrale che cinematografico, eh, tutti i migliaia di loro dipendenti, tutto il comparto, l'indotto, quindi dobbiamo sempre immaginare non solo la facciata del mondo dello spettacolo, quindi gli artisti, ma i tecnici, autori, registi, imprese di produzione, fino ad arrivare dagli impianti tecnologici alle imprese di polizia, eh, che compongono poi tutta la struttura del sistema. Eh, sicuramente diversamente dalle precedenti chiusure, oggi il comparto culturale vede l'adozione di rigidissimi protocolli sanitari. Eh, forse tra i più rigidi messi in atto fra tutti i comparti e è evidente insomma che eh, questa nuova chiusura poi di fatto ha colpito eh, il settore produttivo italiano che più di ogni altro invece ha riuscito ad attuare eh, misure efficaci e responsabili nel contrasto della diffusione epidemica eh, del covid. Questo è stato evidenziato da eh, anche statistiche ehm, interne dell'ambito del teatro e del cinema in virtù del senso appunto di responsabilità dimostrato eh, nell'applicazione di misure medico -sanitarie. e sanitarie e la mostra, come poi sono andate, la mostra del cinema di Venezia e la festa, il Festival del cinema di Roma sono stato poi eh, di fatto l'evidenza di questa massima attenzione dell'attuazione di protocolli perché poi non ci sono stati riscontri di focolai all'interno anche di queste attività. La, la chiusura appunto, di questa attività sicuramente ehm, prevede la chiusura di presidi di socialità che sono in realtà sicuri e quindi poteva essere controproducente perché alternativi magari a luoghi eh, fino a poco fa aperti, ovviamente i nuovi decreti vanno verso la rivisitazione e chiusure più restrittive, quindi non è questo che si contesta, insomma, non, non c'è una volontà di questo tipo. E, però eh, in, queste, in queste realtà anche guardando insomma quella che potrebbe essere l'evoluzione futura del DPCM sicuramente ci sono dei eh, presidi di socialità molto sicuri, molto controllati nel rispetto della normativa eh, Covid mentre eh, che possono essere comunque alternativi alla, mo alla movida di strada una convivialità non controllata per cui eh, con questo DCPCM poi di fatto si è dato il messaggio che in realtà questi luoghi non erano luoghi sicuri. Noi ovviamente riconosciamo eh, prima di tutto la salute come bene essenziale, eh, per cui se sono previste chiusure eh, è bene che queste ci siano a garanzia della sicurezza, della salute dei nostri cittadini, ma vogliamo dare comunque massima attenzione agli effetti devastanti dovuti a queste ulteriori chiusure e quindi scongiurare di perdere tutto un comparto eh, che viene toccato, che nell'ambito culturale viene toccato da questi nuovi provvedimenti. E chiediamo soprattutto oh, maggiore chiarezza nei dati su cui ci si è basati sulla chiusura di alcune attività rispetto ad altre perché sappiamo che comunque una mappatura covid a livello statistico era ancora attiva fino alla prima di, la metà di ottobre eh, ma eh, di questi dati non abbiamo contezza abbiamo solo dati della categoria che però non sono riconosciuti giustamente eh, a livello sanitario, a livello ASL eh, quindi chiediamo un maggior eh, eh, trasparenza nelle scelte pensando che comunque eh, alle cerimonie religiose centri commerciali certi spazi eh, pubblici che non sono stati chiusi e che non eh, manca gli stessi musei che non avrebbero magari in, in alcuni casi comportato ehm, la, un apporto di difficoltà a certe realtà so, sociali, economiche, culturali eh, invece non sono state, queste non sono state toccate da provvedimenti rendendo poi di fatto eh, questa azione poco chiara anche agli occhi delle categorie e della cittadinanza, considerando che poi il, il giorno seguente eh, dell'attuazione, insomma il giorno dell'attuazione del DPCM. noi eh, anche per altri motivi abbiamo convocato una commissione con tutte eh, le realtà eh, del mondo cinematografico e in maniera univoca la voce unitaria che eh, è stata rappresentata alla commissione e che comunque fossero rivisti o comunque chiariti certi termini. E proprio con eh, in questo atto eh, mi avvio a concludere nel chiediamo appunto eh, di dare supporto con nuove forme di ristoro eh, immediato, uh, so che nel senso il governo nazionale ovviamente si è impegnato, quantomeno per ora con dichiarazioni, ad andare in questo senso, ovviamente eh, la, noi come ente territoriale di prossimità, eh, come sempre abbiamo fatto, audiremo insomma, le diverse categorie per assicurarci insomma, di poter dare il nostro contributo di indirizzo politico e, e poter eh, eventualmente eh, modificare l'indirizzo per assicurarci che appunto, eh, questi provvedimenti ehm, da questi provvedimenti vengano raggiunte tutte le categorie, perché ricordo che nel precedente purtroppo non si è riusciti, anche vista la complessità che riconosciamo, però a raggiungere tutti i soggetti interessati. E quindi maggiore trasparenza rispetto alle scelte, anche e soprattutto finanziando ehm, le ASL regionali, so che comunque il governo già l'aveva chiesto per promuovere una mappatura che consenta insomma di prevedere degli indirizzi più mirati, più su, basati su dati scientifici e, e consapevoli e eh, in particolare nell'ambito nell ambito cinematografico, eh, chiedere di prevedere delle premialità per quei produttori e distributori che decidono di portare i film nelle sale durante il periodo di crisi e questo ovviamente al, in occasione delle riaperture, l'istituzione di un tavolo di confronto con i diversi livelli istituzionali competenti al fine di redare una nuova normativa che preveda una eh, revisione delle norme di distribuzione eh, che, mh, che tuteli le sale cinematografiche e la catena dei valori di filiera e come Roma Capitale infine di porre tutte le azioni eh, necessarie, in essere tutte le azioni necessarie affinché, affinché venga assicurato che i film proiettati durante la fest, il Festival del Cinema di Roma assi, assicurino il passaggio eh, prioritario nelle sale, negli, nelle sale cinematografiche e in eh, questo particolare periodo di crisi di incrementare i contributi dei bandi eh, culturali al 90%, insomma valutare anche questa iniziativa. Detto questo ho concluso, Presidente, la ringrazio. ringrazio.